Shopping in the city, in giro per New York con Sara Jessica Parker. Cosa c'è di più entusiasmante dello shopping? Fare shopping a New York. E cosa c'è di più entusiasmante dello shopping a New York? Fare shopping a New York con Carrie Bradshaw. Grazie a Airb, quattro fortunate persone scommettiamo che saranno tutte donne potranno aggiudicarsi all'asta una giornata in giro per i negozi di New York. Con la protagonista di Sex and a City, l'attrice Sarah Jessica Parker. Lo shopping con carri parte dalle scarpe. E da dove può partire il tour dei negozi se non da un negozio di scarpe? La partenza è proprio il reparto calzature di Bloomingdale's, uno dei grandi magazzini più famosi della città, scelta personale dell'attrice, che ha dichiarato, avremmo senza dubbio potuto andare al MoMA o al Whitney o a fare una passeggiata a Kinatovno sulla High Line ma ho scelto Bloomingdale's perché è un'icona. E perché una volta lì spero di potermi rendere utile. L'iniziativa di iRimb, il sito di affetto di appartamenti tra privati, è nata per far crescere l'utilizzo dell'app tra gli utenti. Al costo di 400 dollari, i fortunati vincitori dei quattro posti disponibili. Godranno della compagnia e della consulenza della Parker e potranno portarsi a casa un paio di scarpi della collezione firmata proprio dall'attrice di Sex and the City. Dopo lo shopping, si andrà ad assistere a uno spettacolo del New York Ballet, il balletto della città nel cui comitato amministrativo vi è proprio Sara Jessica Parker e a cui saranno devoluti i proventi dell'iniziativa. Tra un delizioso spuntino a base di frozen yogurt, Sara Jessica converserà con i fortunati ammiratori, a cui consiglia di indossare scarpe comode per il giro della città. Argomento delle chiacchierate sarà la grande mela ai luoghi in cui è stata girata la serie Sex and the City e, naturalmente, vestiti, borse e scarpe. L'attrice ha dichiarato di voler offrire un tour che dia l'idea dell'identità variopinta di New York. Attrice e imprenditrice di successo, Sara Jessica Parker ormai non è solo un'attrice, ma una donna d'affari a tutto tondo: produttrice, imprenditrice e stilista. Diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Carrie Bradshaw nella fortunata serie televisiva degli anni 90, l'anno scorso la Parker ha deciso di lanciarsi nella moda disegnando personalmente una sua linea di calzature. Non poteva che essere così, vista la passione del suo personaggio per le scarpe, soprattutto quelle di Manolo Blanik. L'ultima collezione sarà messa in vendita online. Grazie alla collaborazione con Amazon. Tutti coloro che acquisteranno uno dei modelli della collezione, a scelta tra scarpe con tacco altissimo o dei più comodi stivali bassi, riceveranno un bellissimo sacchetto portascarpe firmato dall'attrice. Intanto, si inseguono i rumor su una possibile riunione delle quattro ragazze più glamour di Manhattan. Nel terzo film tratto dalla serie Sex and the City. Finora sono solo supposizioni ma da alcuni indizi lanciati sui social da due delle protagoniste, Miranda e Charlotte, sembra proprio che il film si farà. Intanto, in bocca al lupo ai quattro fortunati che potranno vivere l'esperienza di passare una giornata in giro per New York con Carrie Bradshaw,